Calma, Tranquillo! quindi spingi No no no no no no lì c'è buco, lì c'è il buco, lì c'è il buco. Il buco. Ah! Quindi lago a Ok. Ok Google, tira una moneta. Tira una moneta. Lago.. Lago testa, croce montane Tutti al lago! Ah yeah. Erano uno Siamo male. arrivati al lago. Si sì. è stata un po' triste questa città del lago. Secondo mettere. me perché non Attacchiamo il Gippone. Ci sono degli scalatori Salutiamo sì. gli amici scalatori Sale Morirò Cosa Dove sta andando di prossimo quello? Un amico scalatore! Salve amico scalatore, mi indica la via andiamo, micro scalatore non c'è detto niente Stavo andando anche lui un po' sorto, quindi non ho capito È un po' ripida la salita piatta del gioco Intanto cerca su... Aspetta che mi metto bene... Cerca su... Sul telefono... Su GTA... Se ci so... Cerca il motocross. C'è la luna!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 Ancora, sto cadendo ancora, sto cadendo ancora, sto cadendo ancora, sto cadendo Corro, Spingi, dai, spingi, spingi, spingi, spingi. No, no, no, no, no. Spingi, dai, spingi, spingi, spingi. No, no, no, no, no, no, no, no, spingi spingi spingi no, no, no, no, no, no, no, buco. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ma Secondo me ci vorrà un po' per farlo ritorno tornare a Signori, siamo al posto di, di partenza <sussurra> andare a zig zag si sì, ma non è così sull'albero sull'albero sull'albero no vorremmo bur qua finisce male sull'albero non finisce male ci fermiamo e basta perché gli alberi su GTA sono indistruttibili ricordo Eh papà. No, cado. Ah, <laughs> Vieni boruba, sali. Tata. Ahia. Yeah. Ah, yeah. Stropo su. Volendo ciò, ci sono i te le tecniche per salire Anche se sono qua Però è colore la... Alla vita Qui dobbiamo scendere però perché dopo ci fanno solo piedi Dopo un po' Dai che ritorni in strada Dai che ritorni in strada Dai no, no. Ma che si ce sta facendo, ce la sta facendo, ce la sta facendo! Ti spiego io! Sì, eh, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta! Occhio, occhio, occhio! No! Non mollare! Non mollare! Non va! Non ruba! Ok, sì, ci sono! Caido? No, no no no no Mi Halo. sono salvato Ciao Tailo Ok andiamo Ma è strada E questa è la strada Ehi hey. Sono amici scalatori Sono quelli di prima qua spalma quadrato oh ma non è qui l'entrata della macchina no. No, come siamo? No, no, no, no, ti prego no, ti prego no, dai, dai, dai, dai, dai. Si è sceso. Ok, due, dai. Dai. pezzo finale bellissimo solo il pezzo finale vale tutta la canzone lo so